Felice e paranoico nuovo anno a tutti. Ma ora, parliamo subito di cosa mi preoccupa per questo 2020. Incredibile, non me lo aspettavo proprio. Dal suolo non li avevo sentiti. Poi, casualmente, volando come il drone, Attraverso il microfono del drone ho sentito un cinguettio di uccelli Parlano tra di loro a nostra insaputa ripeto, dal suolo questo cinguettio non si sente e io adesso temo che gli uccelli stiano cospirando contro di noi Abbiamo trattato male, troppo male, questo pianeta che è la casa di tutti. E ora qualcuno ci vuole male.